Benvenuti a questa nuova puntata oggi voglio presentare questo programma che si chiama cama elettronica che ho realizzato diversi anni fa prima di continuare non dimenticatevi di fare un like di condividere il video e di iscrivervi a questo canale per avere notifiche su futuri video che andrò a pubblicare ok torniamo al programma questo programma ci aiuterà a realizzare i nostri progetti in effetti qua diviso per sezione è possibile sapere quali valori utilizzare per uh, realizzare ad esempio un alimentatore stabilizzato tipo come generatore di tensione ho messo questo schema qua che è uno schema applicativo se voglio ottenere un'uscita 12 volts utilizzando valori fisso tra 150 e 350 ohm calcolando mi dà questo valore che è quello che andremo ad utilizzare apposta dell'r1 e con Continuo con lo stesso sistema anche per generatori di corrente, buffer oppure protezione da corti circuiti è, è possibile calcolare valore per lo Zener, carico, scarico batteria e calcoli consumo di particolari dispositivi. Andiamo sull'hardware overclock. L'overclock, per chi non lo conosce, è una tecnica che si usa per ottenere una velocità più alta sul processore, in pratica modificando la frequenza della scheda madre si può aumentare la velocità del processore inserendo due semplici dati che abbiamo dal BIOS, facciamo un esempio facciamo finta che il mio processore sia di 3 giga e 100 qui andrò a mettere 3.100 e che la mia scheda madre lavori a 100 MHz e io voglio ottenere un lavoro del processore di 3.200 MHz. ecco qua, effettuando il calcolo mi dice che devo modificare il valore della scheda madre da 100 a 103 e in questo modo ho questo rendimento se vedete qua è diventato verde perché se andate in info in leggenda qui eh, vi dirà dove andate incontro se aumentate troppo il valore infatti se diventa rosso è sconsigliato perché brucerete il processore in effetti se adesso qua metto 3 giga e 5 effettuando il calcolo diventa giallo perché abbiamo già superato quello che è il suo valore consigliato. Però questo estandone giallo possiamo ancora ottenere questi valori se modifichiamo eh, il sistema di raffreddamento del nostro processore. Chiudiamo. Allora come dicevo prima, come nel sistema di alimentazione lm317 tutti gli altri programmi funzionano nello stesso modo c'è una tabella c'è una casellina dentro che troverete con le formule che ho utilizzato tutti oppure questa qui che sono le, i valori standard commerciali Uh, come creare una resistenza oppure il relay on off e vi dicendo con il sensore, semiconduttore, tipo questo qua, come si calcola un oscillatore con un'unicinzione. Eccetera, eccetera. Questo programma spero di migliorarlo, di aggiungere qualche altra funzione uh, anche più in là mediante i vostri commenti. Questo programma qui l'ho tolto da un sito perché prima ce l'avevo pubblicato sul mio sito, ma rimarrà nel mio canale YouTube, infatti se lo volete scaricare, anche se volete scaricare gli aggiornamenti di questo programma, dovete andare per forza in questo video e in descrizione troverete il link del file. Quindi vi lascio a voi una buona giornata e spero che questo programma vi possa essere utile. Non dimenticatevi nei commenti eh, di, di, di, di scrivere qualcosa e di condividere questo video. Buona giornata!